Ciao, se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio, puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati. Costa una piccola donazione, anche solo un caffè. Grazie e buona visione. Ciao amici, un grande saluto, veramente di cuore, sono felicissimo di potervi incontrare anche in, in questa nostra derascha sulla fine del capitolo 8 di Beresheet. Sono molto contento perché sono due blocchi, due parti, due sezioni, quelle che vedremo insieme oggi, che... Mi danno una grande carica, una grande forza, un grande, veramente, eh, grande amore. E vi ringrazio perché siete numerosissimi, vi ringrazio perché vi state iscrivendo al canale. Molti di voi mi chiedono anche, e eh, qui avete le mail, informazioni, perché purtroppo eh, non abbiamo più il servizio abbonati, è momentaneamente sospeso, quindi eh, volete comunque conoscere i corsi che stiamo facendo. E partecipare alcuni di voi addirittura hanno mandato dei contributi salvatore lo ringrazio tantissimo ha fatto una scoperta eccezionale è così che, che, che abbiamo noi lo sta pensato il canale quindi vi ringrazio fate circolare se vi piace e soprattutto coinvolgete ognuno dei, dei, dei propri fratelli amici che vogliano così partecipare studiare approfondire un po di più la parola di dio soprattutto la teologia il testo di oggi è la fine del capitolo 8, siamo nella, nella parasha di Noach sostanzialmente e, e vediamo come queste due parti, come se ne esce dall'arco. Proviamo a vedere, Vaidaber Elohim et Noach le questa è una formula tipica di introduzione, qui abbiamo Elohim, in altri, in altri testi della tradizione di abbiamo a Baruchu, Adonai non Le Morsi dice no tantissime volte, quindi è proprio un, in, un tipico un incipit sacerdotale. atta ve u vushnei banecha. Esci sarà ripetuto quattro volte questo versetto, chiediamoci perché, versetto, il verbo. Esci dalla dall'arca, tu la tua donna, i tuoi figli, e le mogli dei tuoi figli con te. Sentite adesso il 17: tutti i viventi, ogni vivente che è con te, eh, con ogni carne, tra il volatile e la Bema. Normalmente, questa è, è diciamo la bestia domestica, e tutto ciò che è, si muove o che, o, che si, o che si striscia diciamo si muove muovendosi o strisciante all'arez sulla terra di nuovo il verbo Ayatze". fai uscire itach con te e si muovono brulichino no e brulichino ecco e salzu bares nella terra u paru urbu, stesso verbo che i stessi due verbi che c'era all'inizio, li rivedremo anche dopo, nell'atto della creazione, cioè fruttifichino e si moltiplico, al arez sulla terra. Di nuovo, di nuovo il terzo verbo, vajetze noach, e noach, ubanai e i suoi figli, veisto e la sua donna, e le mogli dei suoi figli, i con lui, col hachaya, ogni vivente, col haremes, di nuovo il movente, lo strisciante, col aof, ogni volatile, sarebbe mishpachotem, no? E per generi di essi. Noi traduciamo mishpachad, però... Eh, famiglie, ma non c'è il concetto di famiglia qua Nella Bibbia non esiste, c'è il concetto in questo caso di coloro che generano perché la radice di questo de, de, di questo sostantivo la Mishpahat no, indica il servizio della, della donna nel generare la funzione generatrice della eh, della donna dal punto di vista proprio sessuale è qualcosa di molto forte di molto quindi noi traduciamo le famiglie però non è proprio per le famiglie per i generi lo, per i loro generi ecco di nuovo Yazeu uscirono di nuovo è la quarta volta che lo dice Yazeu. Minateva va dalla, dall'arca perché per quattro volte in quattro versetti c'è sempre questo verbo uscire, uscire, uscire? Perché dopo praticamente un anno di vita là dentro, uscire era un'ubbidienza al comando, stavano comodi, erano impauriti, ormai si erano fatti la loro tana, il mondo fuori faceva paura, già prima cosa avrebbero trovato dopo per fede uscirono come per fede vi ricordate no il discorso nell'omelia agli ebrei, per fede costruì l'arca quando ancora non era piovuto anche l'uscita è un'uscita per fede per quattro volte la geografo ha dovuto sottolineare il concetto dell'uscita quattro volte uscire uscire uscire uscire e cosa trovarono non si dice cosa trovarono e questo è strano non c'è nessuna descrizione di ciò che loro videro lasciarono un mondo distrutto e che dio distrugge sparecchia a zera come abbiamo detto nelle altre puntate ma non c'è scritto cosa loro videro c'è scritto per quattro volte uscire uscirono, che dovette uscire c'è il comando di uscire uscire cioè si sottolinea sempre questo aspetto dell'uscire come il feto nel ventre della madre sa quello che c'è dentro rassicurato dall'ambiente questo eh, battito del cuore sulla testa queste acque che ti avvolgono questi, queste luci che vedi ma non sai che luci sono perché attraverso la pelle si vede la luce chiedetelo i neonatologi, i dottori di neonatologia loro vedono, sentono e quando escono un trauma ma non c'è la descrizione di ciò che vedono Perciò, la descrizione invece sacerdotale di cosa fece Noach come mimesi di Hashem Baruch e infatti dice vai bene Noach misbeach la Hashem cioè impietrò, costruire potremmo dire Noach l'altare al tetagrano Vajkach mi abema a Teorah, e prese da ogni bestia monda, un mi Aof, a Taor, e da ogni uccello mondo, vajal aoloth babisbeah, e fece salire, no, holocausti quindi più di uno, nell'altare. Cosa ha fatto Noach? Ha imitato ciò che gli hanno detto i suoi padri di ciò che aveva fatto Shem nel capitolo 3, vi ricordate tante tante puntate fa, dal versetto 21 e 22, quando Cucì ad Adam Rishone e Istò e alla sua donna Begadim. i vestiti, che noi diremmo sacerdotali di Or, di Pelli, che però ha il valore fonetico di Or, che sarebbe la luce. La, la reazione del tetagramma, tipica, è un linguaggio un po' forte, sembra quasi arcaico, ancestrale, primordiale, ma è reale, in una forma verbale che troveremo sempre, sempre, sempre nella Torah, sempre la troviamo, quindi in esodo, nel libro dei numeri. Vajarach Hashem et Reach Nikoach e odorò il tetagramma l'odore di suavità di profumo lo diremo di suavità Vajomer attente adesso il tetagramma e dirà lo disse no, il tetagramma e qui è forte perché dice una cosa che anche nella 70 ci cerca di, obnubi, di obnubilare, dice El libo, al suo cuore, sul suo cuore. Il tetagramma dice che ha un cuore, dice, lo disse in cuor suo, sul suo fece, fece, e disse al suo cuore, disse a se stesso, ma dice proprio al suo cuore, il tetagramma ha un cuore. Capite? Il tetagramma ha un cuore, che non è un sentimento, l'eve è proprio il cuore cuore lo sif le Kallel Od ed Adama. Non continuerò a maledire ancora che, che cosa? L'Adama, c'è cioè la materia prima da quale è tratto l'uomo, il suolo, noi potremmo dire giustamente. Babur Adam, a causa di Adam. Perché? Eh, dice. Chi Izer, o Jezer alasadeb. L'evadamah-ra, quindi Yézer-ra, l'istinto negativo, l'istinto del cuore dell'uomo, negativo, cattivo, malvagio, ma questo Yézer indica, con vocali diverse, il farsi dell'uomo, non costitutivo, ma il modellare, questo Yézer, Yézer, yézer è l'istinto, sicuramente, yézer Ara, ra istinto maligno, quello che... Spesso la mistica ebraica, la, la, la spiritualità ebraica, imputano, imputano l'uomo. Ma Izer, Ietzere, noi potremmo dire Yazar. Ce lo fa lui, forse lo, lo impasta lui, questo cuore ra, malvagio. Dobbiamo far conto su questo, eh? Dalla sua giovinezza non continuerò ancora, dice, a kotet kolchai, cascera e non farò più, non colpirò più tutto, tutto, tutto ogni, ogni vivente, l'uomo, le bestie, no? tutte le bestie, che come, come feci, come feci. E fino a è qui una promessa meravigliosa tutti i giorni sulla terra. Seme emesse, no? potremmo dire anche per l'uomo, il seme dell'uomo. Eh, zera tzera, la semenza, le messi, poi Vecor Vecham, sì, qua è vocalizzato diverso, è kor vachom, in realtà nell'ebraico che noi conosciamo è kar, freddo, è ham, ham, ham e od, no? caldo forte, è estate, inverno, eh, yomelai, la giorno e notte, non cesseranno. E così finisce con questa promessa di un mondo che non viene descritto ma di uno stato d'animo che viene proclamato questa umanità esce e si deve conquistare la terra perché c'è un comando di fruttificare di moltiplicarsi e dopo vedremo un c'è il sacrificio c'è per quattro volte l'indicazione dell'uscita dell del verbo uscire abbiamo rivisto no, il brano all'indietro come spesso facciamo ed è testo che io amo tantissimo iscrivetevi al canale attivate la campanella scriveteci se volete approfondire i corsi che noi facciamo sul blog di terre, terre della bibbia contattate terre della bibbia abbiamo molti corsi che facciamo su quel blog con zoom e siamo veramente a vostro servizio Speriamo di fare un buon lavoro, ma soprattutto confidiamo nella vostra preghiera. E speriamo che queste belle parole, della fine del capitolo 8, la prossima volta a Baruch Hashem e Mezzerat Hashem, e inizieremo il capitolo 9, possano essere di grande consolazione per un periodo terrificante, veramente come questo. E se tante volte spegniamo la televisione, accendiamo la fantasia, accendiamo la scrittura, accendiamo Teologia 1. Ciao!